Ora eh, vedremo come si posso, com con jQuery si possano eh, trovare i, ehm, gli elementi in base a una relazione eh, gerarchica. Come sappiamo il DOM è fatto da una gerarchia, qui c'è un body che contiene una section, eh, all'interno della section ci sono due figli, un div e un h2, questo div contiene l'h2. Quindi se eh, section è il padre questo ha due figli uno è questo è il primo div e questo è il secondo figlio dentro il primo div c'è anche un H2 che è il nipote del primo section, della prima section Allora, supponiamo che io voglia eh, selezionare tutti i discendenti diretti di section, Quindi, di section. allora cosa dico? col jQuery dico sta solito dollar apice stavolta gli dico dammi tutti i discendenti gli h2 tutti i titoli che sono discendenti diretti di poi lo faremo anche col div di section e sostituisci metti il contenuto gli metti trovato allora l'esecuzione mi da un solo trovato come mai perché Section ha sì due figli, che sono D H2 diretti. Quindi, tra i due, solo questo corrisponde a quello che dicevamo noi. Section maggiore H2, e quindi lui sostituisce solo trovato. Se invece, per dirgli, guarda, cerca tutti i discendenti di section, eh, figli, nipoti e quant'altro, allora dobbiamo sostituire al posto del maggiore che implica una relazione di, di parentela molto stretta padre e figlio qui possono essere nipoti disnipoti. quindi a questo punto dovrebbe trovare questo e questo e infatti ne trova due c'è solo da dire una, una piccola cosa supponiamo che qui ci sia un div anche qua e anche qui perché no? Allora, se io dico vai a prendere i div eh, che sono figli di section, lui prende il primo div è questo e il secondo è questo, ha questi due figli, modifica il test, il, text, il contenuto e metti gli trovato. Vediamo cosa succede. Sparisce sono il nipote, perché? Perché questo è il testo del primo div e lui lo sostituisce con trovato, quindi sparisce anche quest, questo, questo nipote, diciamo. Qui abbiamo div e, sparisce, e viene sostituito da trovato. E se noi facciamo così, la cosa non cambia. Quindi bisogna solo fare molta attenzione che, eh, se, che in questo caso il fatto di sostituire un nodo, il contenuto di un nodo, lo modifica interamente. Quindi non cambia solo questa parte scritta, ma par tutto quello che il, questo div contiene.